Ciao bambini oggi parliamo di durata percepita e reale ogni azione cioè ogni cosa che facciamo ha un inizio e una fine il tempo che passa tra l'inizio e la fine di un'azione si chiama durata la durata può essere reale o percepita per capire la differenza tra durata reale e percepita facciamo un esempio queste due amiche sono andate al cinema io ho fatto la coda per i biglietti. Che noia! Io invece ho comprato i popcorn e i coccodrilli gommosi. Che bello! Il tempo non passava più. A me invece il tempo è volato. Abbiamo visto lo stesso film, ma. A me è piaciuto tantissimo e il tempo è proprio volato a me invece non è piaciuto per niente e il tempo non passava mai se guardiamo l'orologio però vediamo che in realtà la coda per i biglietti è durata 5 minuti l'acquisto dei popcorn e dei coccodrilli gomosi 8 minuti e il film è durato 2 ore cosa? la coda è durata meno degli acquisti? ha avuto la stessa durata per entrambe? eh già azioni della stessa durata ci sembrano più lunghe o più brevi a seconda di come ci sentiamo se ci divertiamo o ci annoiamo questa è la durata percepita la vera durata delle azioni però si può misurare per esempio con l'orologio in secondi, minuti, ore, giorni, anni questa è la durata reale la prossima volta che la durata percepita vi sembra lunghissima, guardate l'orologio e controllate la durata reale.